Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi o meglio l'unico glitch dei soldi funzionante al momento è da fare da soli ragazzi, l'unica cosa che avete bisogno è una base operativa piena, un centro operativo mobile con un veicolo dentro se è un LG o un'altra auto non fa nulla l'importante è che nel vostro centro operativo abbiate il deposito veicoli personale quindi eh, passiamo al glitch vero e proprio ragazzi allora io questo glitch vi faccio vedere l'ho girato oggi così almeno state pure più sereni insomma e, e quindi nulla passiamo veramente adesso al glitch ragazzi una volta che abbiamo tutti quanti i requisiti dobbiamo dirigerci verso l'entrata della base operativa con la nostra auto e far comparire la scritta base operativa piena una volta che compare la scritta appiggiamo il tasto PS e ritorniamo in game, si toglierà la scritta ci allontaneremo dalla base operativa e andiamo a suicidarci ragazzi A questo punto ragazzi, torniamo alla nostra LG RH8, io in questo caso lo faccio con la LG, voi potete farlo con qualunque auto che entri nel centro operativo, comunque dal momento che è il deposito veicoli entrano tutte le auto, quindi eh, risalite sulla vostra LG, vi mettete lateralmente eh, alla base operativa, lanciate una molotov, La dovete lanciare all'estremità della base operativa in maniera tale che vi compaia base operativa piena e prenderete fuoco. Dovete fare queste due cose insieme, quindi andate base operativa piena e quando sentirete la sfiammata che sarà a significare che le gomme avranno preso fuoco, dovete pigiare X e suicidarvi fate attenzione ragazzi al volume tenete il volume alto in maniera il volume del gioco ovviamente è alto in maniera tale da capire quando le ruote piglieranno fuoco si sentirà proprio wow un rumore un po' più alto del normale diciamo la sfiammata proprio a questo punto dovete richiedere il vostro veicolo personale e in questo caso ci porterà la LG perché stavamo usando la LG e torniamo al centro operativo mobile ragazzi qui andremo a incastrare il nostro veicolo meglio la LG o quello che voi avete sotto il centro operativo mobile in maniera tale da creare il teletrasporto come state vedendo ragazzi dovete creare questa situazione di teletrasporto se non vi teletrasportate nel veicolo quando andrete a duplicare l'auto nel momento in cui andrete a mettere l'auto nella base operativa eh, vi dirà non è possibile lasciare questo veicolo quindi mi raccomando questo è un fattore che dovete ricordare poi vi spiegherò anche un altro fattore che non dovreste e non dovete dimenticare quindi andiamo a fregare l'auto sempre facendo attenzione a non farci arrotare perché ieri mi hanno ammassato come un cane e oggi vorrei evitare questo rota, questo lo fermiamo quindi rubiamo l'auto e torniamo alla nostra base operativa ragazzi calcolate che quando torniamo alla base operativa ragazzi, dobbiamo fare attenzione a non, eh, diciamo, a non andare vicino alla base operativa perché altrimenti ci comparirà la scritta base operativa piena e dovremo ripetere il tutto, quindi una volta che siamo arrivati qui dobbiamo andare dietro al nostro centro operativo mobile, come avete notato il punto azzurro non scompare, perché eh, ci siamo buggati? a questo punto andiamo nel menu PSN attività e cerchiamo un'attività di un amico un'attività qualunque che ha comprato so, un'auto ha riscosso una taglia qualunque cazzo ci porti online eh, dobbiamo scegliere quella, quella cosa quindi selezioniamo il messaggio e lo teniamo qui due volte tasto PS e ritorniamo in game ci dirigiamo verso il retro del centro operativo mobile schermata nera due volte tasto ps gioca gta online ci comparirà la scritta esci e dovremo schipparla con cerchio se non compare ragazzi ripetete due volte tasto ps rifate il tutto a questo punto lanciamo una bomba la dobbiamo lanciare adesso perché dopo dalla macchina non ci farà lanciare la bomba mi raccomando ragazzi e andiamo dove sta il fuoco e anche qui dovremo prendere fuoco, dovremo ascoltare quando eh, le ruote prenderanno fuoco e schiacciare X su base operativa piena Schiacceremo X, eh, come vedete scende automaticamente da solo e l'auto scompare se non succede questo vuol dire che il glitch eh, sta fallendo, non vi sta riuscendo a questo punto vi suicidate con un razzo, una bomba, quello che cazzo volete perché non vi lascerà suicidare dal meno interazione dal momento che siamo buggati. E, e qui quando resuscitate ragazzi, respawnate, chiamate il vostro veicolo personale che volete duplicare. Io in questo caso vado a duplicare una Sultan, però comunque mi raccomando duplicate sempre e solo auto custom e con targa personalizzata ragazzi mi raccomando la targa personalizzata perché è molto importante ricordatevi ragazzi nel passaggio in cui dovete lanciare la bomba eh, lanciatela prima di salire in auto perché se la lanciate, cioè se salite in auto e poi riscendete dall'auto per lanciare bomba o per eh, eh, mettere un po' di benzina per eh, prendere fuoco quando andrete a mettere l'auto che avete duplicato nella base operativa non ve la lascerà entrare quindi ve lo dico in anticipo ragazzi evitate domande del cazzo non mi fa entrare non mi fa entrare è questo il motivo per cui non vi farà entrare quindi a questo punto eh, abbiamo ricevuto la nostra auto e i passaggi sono gli stessi del glitch precedente ragazzi quindi andiamo ad incastrare il veicolo possiamo incastrarlo sotto il centro operativo ma io oramai mi trovo bene a metterlo qui e lo metto qui quindi a questo punto mettiamo l'auto in questa posizione in maniera tale da creare il teletrasporto dobbiamo essere presidenti ragazzi mi raccomando andate su manda veicolo in deposito e schiacciate x e triangolo insieme Mentre, lo, mentre state lì insomma, mentre siete incastrati con il teletrasporto a questo punto vi dirigete verso la base operativa base operativa piena entrate nella base operativa e il gioco è fatto ragazzi e avrete il vostro clone adesso vi faccio vedere una cosa perché vedo che tanti ancora scendono dalla montagna del sapone con la saponetta sotto al culo e eh, ancora non hanno capito vi faccio vedere una cosa allora quando noi duplichiamo un auto con questo metodo eh, dobbiamo riavviare l'applicazione quindi io consiglio non so duplicatene 7 e dopo riavviate l'applicazione ovviamente perché dobbiamo riavviare l'applicazione ragazzi è semplicissimo adesso ve lo faccio vedere subito perché quando noi saliremo nella nostra auto che abbiamo appena duplicato e tenteremo di portarla fuori dalla base operativa, come nel mio caso, automaticamente ci butterà fuori dall'auto e non potremo usarla. Però sarà sempre nostra e sarà nella base operativa. E quindi per questo consiglio, anzi, siete obbligati a riavviare l'applicazione. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.